Voglia di fare musica Autoclub storico italiano O meglio ASI che fa parte dell'autoclub Storico italiano e Una raccolta incredibile Di moto ma non solo moto Anche vespe e Ne parliamo di con, con, con scooter Con Ariel Azzori e Lei è eh, sono consigliere federale ASI, appassionatissimo di moto e quindi sono qua all'ICMA dove rappresentiamo il motorismo storico nel settore delle motociclette. Mi faccio brevemente una storia dell'Asi e quando è nata e che cosa possiamo trovare qui, perché so che eh, in qualche modo la carrozzeria Bertone, che ormai insomma è fallita, eh, ha a che fare con voi e soprattutto quello che riguarda un po' l'artigianato, mettiamola così. Sì, eh, noi abbiamo acquistato tutta la collezione dell'Abertone e abbiamo investito i nostri denari, come si suol dire, in questa grandissima collezione importantissima per evitare che si disperga e vada all'estero, anche se l'avevamo bloccata nel centro come bene culturale italiano che doveva rimanere insieme e, e in Italia. Quindi abbiamo fatto anche questa operazione. Noi eh, curiamo tutto il motorismo storico dall'inizio dall fino ai vent'anni. Devono essere, per essere storiche i mezzi devono avere vent'anni quindi l'ASI è nata 52 anni fa a Bardolino che era la, eh, l'ASI che è? è una federazione di club e, eh, a quei tempi lì nel, 50, nel 56 no nel 66, 66. mi confondo eh, gli anni passano appunto c'è stata questi club che si sono riuniti a Bardolino e hanno fondato questo ASI, Auto club Storico Italiano, per difendere il motorismo storico sotto ogni forma. Adesso qualsiasi mezzo di locomozione noi lo certifichiamo. Eh, quanti, eh, diciamo così, quanti sono ehm, le, eh, i veicoli storici che abbiamo oggi qui a LECMA, ma in realtà quanti ne avete voi? Beh, le... Come soci noi ASI eh, attualmente abbiamo 135-140.000 soci, come certificazioni abbiamo, ci sono i vari gradi di certificazione, in questo caso qua noi parliamo di omologazione certificata entità, cioè che quando l'ASI riconosce che la moto o il veicolo, qualsiasi veicolo è un originale e viene applicata la famosa targa oro. Dove tutti. è il mezzo più. Ambito, cioè la certificazione più ambita, perché riconosce le fatiche e i denari esposti dal proprietario per rendere effettivamente originale il proprio veicolo è la gioia di tutti i collezionisti. E ecco. poi chi diventa collezionista e chi è proprietario insomma, eh, di queste auto e moto storiche è contento anche perché non paga più la tassa. Sì, eh. ecco, noi abbiamo, <ride> ma più che altro, l'appassionato si è quasi sposato col suo mezzo, quindi la cosa più importante è il mezzo, non il valore economico, ma anche eh, appunto Tutte le macchine, le moto, tutti i veicoli certificati dall'ASI hanno diritto qua in Lombardia di avere un'esenzione quasi totale e di questo noi dobbiamo ringraziare la regione Lombardia che è molto sensibile al motorismo storico e quindi abbiamo la, eh, le facilitazioni sia eh, come assicurazione e anche di circolazione, oltre a non pagare il bollo no, a tassa di possesso per le ventennali e abbiamo anche la facoltà, dato che sono iscritti a registri storici, un numero esiguo rispetto al numero dei veicoli circolanti, possiamo circolare anche se sono Euro 0, Euro 1, Euro 2 nel caso del, del diesel. Quindi in questo caso è meglio avere un veicolo storico? Ma il veicolo storico non è un mezzo di trasporto quotidiano, no. è l'amore quotidiano per il mezzo di trasporto, che non bisogna, bisogna usarle il più spesso possibile per insegnare agli altri che non sono fortunati come noi che abbiamo questa passione di avvicinarsi a questo mondo fantastico e è la passione che noi anche questa mostra che è diretta l'EICMA è diretta per i veicoli moderni no? per attirare le nuove produzioni, ma noi vogliamo far sensibilizzare i, i visitatori dell'EICMA a questo motorismo storico perché è un amore folle ed è la, quando c'è l'amore è, è la gioia dell'uomo. E si illuminano i suoi occhi, mi dice solo una cosa, tra questi modelli che abbiamo qui oggi, qual è il più particolare? più particolare, cioè, sono, noi abbiamo voluto fare in questa mostra di, di veicoli del dopoguerra, eh, solamente dei veicoli del dopoguerra per vedere l'evoluzione delle varie scuole, la scuola britannica, la scuola giapponese, la scuola italiana, gli scooter, le vespe, ecco il, il il pezzo più importante è l'MV quattro cilindri da gran premio, Però è, insomma, vabbè. Tanto perché è importantissimo, perché ha vinto il campionato del mondo portato da Agostini, da Giacomo Agostini, ma anche tutti gli altri mezzi hanno rappresentato la storia anche sociale dell'Italia. I vari scooter hanno permesso alla gente di muoversi, di conoscersi, di, di divulgare le proprie idee e quello è l'importante del veicolo. E quindi questi veicoli hanno rappresentato dall'inizio degli anni 50 fino agli anni 80 eh, che hanno quelle moto, le, i sogni da ragazze quando uno aveva il Cava 900 si sentiva l'Agostino di turno sulle strade normali, peccato eh, che eh, sono finiti quei tempi. Senta, in chiusura, visto che è simpaticissimo, e eh, mi ha spiegato tantissimo, ah. se lei dovesse portare una donna eh. in giro... Quale sceglierebbe? Il sedile unico oppure come erano le vecchie Vespe, le ve le quello vette, con i sedili eh? separati? Perché sì, sedili separati, okay. eh. perché è più comodo per il passeggero, eh. perché il guidatore, il driver, ha la gioia de della guida, invece il passeggero ha la gioia di avere il compagno o la compagna davanti che la guida. Quindi è, è tutto, diamogli almeno la comodità. De eh, <ride> del viaggio del viaggio, ecco che poi dove porta il viaggio non si sa ma sì, la moto è la cosa più bella io ho anche le macchine, no? ma la moto ti senti più avventuroso ti, ti piace più l'avventura ti vai in giro senza nessuna meta per provare la gioia dei, di vedere la natura e anche per provare il proprio mezzo ah, dove hanno sperato. Io non l'avrei mai fatto. Venga, non l'avrei mai fatto? No, io, io non l'avrei mai fatto. <ride> allora, visto che dobbiamo provare le di com'era stare è... in sella e nei sedili lambrati? Ecco, ad una lambretta del 1956 modello L.D. Però il signor Azzori mi diceva che una volta le donne non si sarebbero dovute sedere così a cavalcioni brutali. A cavalcioni no, ecco, perché avevano le gonne e dopo era un pochettino, <ride> c'era una privacy un po' particolare, <ride> chiamiamola così. E oggi non c'è più. E oggi non c'è più. ma ah, è, è bello il modo che si evolve, eh? non bisogna mai essere. E quindi andavano eh, di lato come le cavallerizze. Senti, una cosa che vedo è un contachilometri particolare. Sì, è un contachilometro che tutti avevano, quella qui della Lambretta, c'era la lotta tra la, la Lambretta e la Vespa, ecco, questa qui è abbastanza... Chi vince? Eh, eh, sì, ha vinto la Vespa, eh. vinto. io ero un Lambrettista, ah. sì, ero un Lambrettista, però ha vinto la Vespa e ancora adesso è una bella... È, una bella, è un bello scooter è un bello, bello scooter bello. Sì, come sì. cantavano i luna pop della vespa eh sì, 50 eh, ci eh, salutiamo Il cinquantino e eh, bisogna ricordare quando il cinquantino era la gioia cioè i ragazzini studiavano per essere promossi per avere come regalo il cinquantino de, della piaggio ecco. è vero adesso invece chiedono i telefonini vabbè cambia il tempo <ride> cambia il mondo grazie allora intanto il tuo nome andrea andrea che cosa cerchi in una moto ma soprattutto cerco diciamo che nei momenti liberi quando vado in moto cerco libertà sicuramente ma sicuramente tanta stabilità stabilità anche con una donna e che sappia andare in moto oppure no? ovvio infatti la mia donna sa andare in moto la tua donna sa andare in moto quindi ognuno ha la propria moto e è bello viaggiare in due? ma è bello anche viaggiare in due ti dirò sì. Senti, in chiusura fammi un acronimo di EICMA utilizzando le lettere parlando oh, di moto, quindi parti di moto con questo EICMA. Questo è difficile, eh, difficile. Dai, dai, dai, ce la puoi fare. Allora, E come... Non mi viene. Ok, è <ride> la andata, bruciata. I eh, come impennare. Sì. Dai. Eh, C come catalizzatore. Ok. Eh? e A come ammortizzatore. M? M come... mi piace andare in moto. <ride> Va bene. Prossimo viaggio? Prossimo viaggio mi piacerebbe fare la parte eh, del Portogallo, Invece. non sarebbe male. Grazie. Grazie a te. <ride>